Grazie alla regista, grazie alla regista. Quando siamo in, siamo in diretta? Sì. Sa. Ci siamo veramente? Sì, aspettiamo qualcuno. Sa, non è vero che siamo in diretta? Certo, certo che sento dire. E mi hanno visto fare. Qua prova il microfono. Va bene. Prova, prova. Quindi? Prova. C'è già qualcuno? Aspettiamo ciao. Ciao, qualche, qualche altro. Sì, però Qua... se c'è qualcuno io lo voglio salutare. Qualcun altro? Tutti, ciao tutti, ciao. Ciao Mattias. Ancora mi dimentico dopo, ciao. Ciao, sfilacci! Ci siete? Possiamo iniziare? Vediamo se ci sono. facciamo la, la prova con mente dai basta un ciao e vediamo che ci vedete no, se ci e sono ci accorgiamo che ci vedete Sì, ci sono ok allora oggi vi faccio veramente una ricetta del cuore questa ricetta ha tantissimi ricordi racchiude veramente un mondo fatto di tanto amore da parte di mia nonna nei confronti dei nipoti e dei figli poi magari durante la ricetta vi racconto un po' nel frattempo iniziamo a impastare allora, sono i panini di patate di nonna maria qui li vedete già realizzati credo che il regista ve li abbia fatti già vedere sono questi qui oggi li facciamo ripieni col tonno però voi li potete farcire come preferite gli ingredienti sono semplicissimi poverissimi e ce l'abbiamo tutti in casa quindi farina zero però se avete anche la 00 va benissimo patate bollite fredde un po di lievito lo zucchero l'acqua il sale e l'olio e basta e poi il ripieno decidete voi quale preferite ora io alla farina ho già aggiunto il sale adesso aggiungo le patate tutti gli ingredienti sono nel link Uh, del, uh, che ho messo sul post quindi troverete tutto lì ora aggiungo le patate che come vedete sono già fredde e schiacciate con lo schiacciapatate e vado a mescolare il tutto qui ho il lievito come vedete è proprio pochissimo lo unisco direttamente all'impasto non lo sto a sciogliere perché è proprio una briciola io ci aggiungo sempre il mio pizzico di zucchero perché voglio i miei panini che abbiano un bel colorito che non siano nemici bianchi e inizio ad impastare quindi abbiamo detto farina patate bollite sale e mescolato tutto insieme poi ho messo il lievito e adesso lo zucchero e adesso inizio a ad impastare con l'acqua poca alla volta ho detto io sto utilizzando una farina zero voi potete utilizzare la 00, potete utilizzare anche la farina integrale. Io le ho provate a fare anche con la farina e i cereali e sono venuti buonissimi. Forse con la farina dei cereali e la farina integrale avrete bisogno di un po' più di acqua. Tutto qui. Però per il resto potete procedere nella stessa maniera. Ora, l'acqua mi raccomando sempre ad aggiungerla pochissima alla volta. In questo impasto ancora di più perché essendoci le patate... Io ora non so voi che tipo di patate avrete utilizzato, se, avrete, se sono ben, ben asciutte oppure se sono più umide. Quindi vi dovete fermare quando l'impasto è, è pronto, nel senso che anche se non avete messo tutta l'acqua, fermatevi quando l'impasto è pronto. Ora vi faccio vedere. Qui ne serve un altro pochino proprio. E quasi sì ci siamo. Ecco. È pronto, come vedete, ho preso già tutta la farina. Ora manca solo l'olio. L'olio, mi raccomando, aggiungetelo sempre alla fine, soprattutto nei lievitati. Se fate i taralli, no, ma nelle, negli impasti lievitati: l'olio, lo strutto, il burro, qualsiasi cosa. Il grasso che cosa? Il grasso, qualsiasi grasso aggiungete alla fine. Ma... qualsiasi grasso aggiungete, la, eh, aggiungete dovete aggiungere, aggiungetelo alla fine, non lo aggiungete mai prima, altrimenti inibisce anche la lievitazione perché intermeabilizza la farina Qua. io aggiungo l'olio, io faccio a occhio perché ormai questi panini mi faccio da una vita. Voi seguite le indicazioni del link. L'unica indicazione nel link che potete cambiare è il lievito io ho messo 25 grammi su mezzo chilo ma sono veramente tanti però quella è la ricetta originale di mia nonna le metteva veramente un cubetto di lievito su mezzo chilo di farina voi scarseggiate potete mettere anche 5 grammi ok l'impasto come vedete è pronto si vede puoi venire un po più vicino per favore Vieni. questo è il nostro impasto, nonostante contenga le patate, come vedete, patate, ho detto, <ride> le patate, come vedete, è sodo. Ok, ora io mi sposto sul mio piano da lavoro e vado a impastare il tutto. Un attimo solo, se tu riprendi i panni, io tolgo queste, queste cose qua. e metto le cose che mi serviranno per farcirla. Ora, dimmi, nel frattempo che io sto impastando, dimmi tu. Saluti, bacio, abbraccio. Bacio, abbraccio buonasera, a tutti. Buonasera. Buonanotte. Buonasera. Ciao. Ciao. So l'acqua sono... tiepida, calda. Allora, d'inverno usate l'acqua tiepida, d'estate l'acqua fredda a temperatura ambiente. Lievito Che cosa? Lievito madre, sacco... Uh, lievito madre, fiume. su mezzo chilo 150 grammi. Lievito secco, un terzo del peso del lievito fresco. La regola sì. è sempre la stessa. Sì, sì, lievito la regola tre. vale sempre quella, sempre quella, non cambia. Questo giorno ci prepari oggi? I panini Perché di patate manca di, manca manca. di Nonna Maria, mm. ripieni di tonno. Ah, eh? Stimmi regista Ecco l'impasto pronto Benvenuto Benvenuta Benvenuti A noi arrivate Benvenuti a tutti Questo è il nostro impasto pronto Se lo vedete più onoroso è perché ci sono le patate fredde Vedete? È pronto il nostro impasto, vieni più qua per favore, vieni più vicino, è bello. Sotto ripetiamo tutti insieme. Non appiccica le mani: appiccica. No, non appiccica. Non ok, appiccica. ora questo è l'impasto appena pronto, per magia, facciamo così. E questo è l'impasto lievitato questo appena pronto e questo lievitato come no. vedete è diverso è più liscio e più omogeneo questo lo metto a lievitare posso fare i panini? o mi devi chiedere qualcosa Vediamo un po brava bravissima stupenda okay. magica e magica fantastica ecco. allora Qui abbiamo l'impasto dei panini già lievitato. Cosa facciamo? Vieni qua a Prendiamo... Allora, uh, per il peso dei panini andate dai 50 ai 70 grammi. Se li volete abbastanza piccoli. Se li volete troppo grandi... Che devo fare? Devo spostare? Se li volete... L'obiettivo sta a sinistra. Ah. Sta Stava... ah, va bene, ok, mi sposto. Se li volete più grandi allora. fateli anche di 100 grammi, ok? Allora, questo qui è l'impasto dei panini, <ride> l'impasto dei panini lievitato, Dai, mi stai facendo diventare scema. Allora, che facciamo? Prendiamo un pezzettino di impasto, lo rotoliamo leggermente nella mano, facciamo vedere questo passaggio che è quello più importante per farli farciti, li mettiamo sul piano del lavoro così. E li schiacciamo leggermente, così li schiacciamo leggermente. Prendiamo il ripieno che abbiamo scelto. Se scegliete il tonno, come sto facendo io, mi raccomando, eliminate l'olio che è presente nella scatoletta, altrimenti uscirà tutto dal panino. E vi farà aprire i panini. E facciamo i panini, premete bene sul panino in modo da facciamolo per bene. Ora io sto guardando il regista. Ora che facciamo? Facciamo questa cosa qui. Chiudiamo il panino. Così. Sì. Così. Avete visto che ho preso i due lembi e le ho uniti. Poi prendiamo questa parte e questa parte e la chiudiamo così. Ecco il panino farcito lo rifaccio Ok, li faccio tutti tanto c'è un ripieno Prendiamo l'impasto lievitato lo modelliamo un po con la mano così oppure sul, sul piano del lavoro Mettiamo un po di farina sulla superficie e schiacciamo leggermente con le mani così prendiamo un ripieno e lo andiamo ad adagiare sopra premendo un po' perché aderisca bene poi che facciamo prendiamo i due lembi e li uniamo così e abbiamo chiuso la prima parte del panino un fagottino fa per farlo tondo prendiamo gli altri due lembi e li uniamo così Beh ed è fatto il panino, lo arrotoliamo leggermente ed è pronto il panino Bellissimo. Okay. le dosi sono nel link? sì, le dosi sono come sempre nel link nel tonno? nel tonno ho messo i capperi, capperi. potete mettere la maionese oh, la maionese, olive. le olive, le maionese, i mm. sottaceti, i salumi con i formaggi che più possiamo mettere? Tonno, prosciutto e tonno il prosciutto a pezzettini chi fa commenti negativi lo banno ci sono commenti negativi? lo banno aspetta ti fammi dire una cosa piccola piccola allora io devo dire una cosa ultimamente avete qualcosa contro il food blogger? ma non lo so perché. ma allora noi vi stiamo invitando a casa nostra io non so chi sia adesso non mi interessa neanche sapere che cosa ha detto però noi vi invitiamo a casa nostra questa è casa mia noi vi stiamo invitando Ah, cioè è successo con Benedetta ho visto dei commenti negativi con Missia credo che si chiami così che si pronunci così sto vedendo commenti negativi contro tante food blogger. voglio dire il mondo è bello perché è vario voi col ditino così sul telefono fate così e andate oltre non lo so se voi invitate un amico a casa vostra e vi insulta o vi offende ma a voi piace? cosa che non, non ha senso, perché ci guardate se non vi piacciamo? No, no, no, piace, piace, piace. Che non serve, ma no, io sto dicendo, so, non so chi è, perché io non ce l'ho, no, e non, non mi interessa, a me, voglio dire, potete farmi tutte le critiche che volete, ormai, <ride> ne ho lette tante, però non voglio dire, sono, non, non sono. è una cosa bella nei nostri confronti, ci mettiamo a disposizione vostra, vi facciamo entrare in casa nostra e voi ci criticate pure, a me ho detto, però, no. Altre persone sono state veramente criticate pesantemente, Comunque, basta così. Allora, questo è il panino, mettiamo il ripieno qui al centro e andiamo a chiudere così. Prendiamo l'estremità e chiudiamo e abbiamo fatto il panino. Facciamo quest'altro, sempre nello stesso modo. Aspetta, fatemi pulire, che non mi piace vedere qua questa cosa così. Mettiamo un po' di farina. Dicevo, per i ripieni, scegliete voi quello che preferite potete mettere il prosciutto, il salame, la mortadella, il tonno con la maionese, i sottaceti quello che volete voi evitate la mozzarella solamente perché è troppo umida la scamorza sì, ed ecco il panino ora per renderli ancora più carini mia nonna faceva così mettiamo un po' d'olio sulle mani e lì sistemava così, così venivano belli e lisci e ben, e ben fatti, ecco qua, ora, questi qui non sono lievitati naturalmente, ora tu riprendi quei panini che io vado a lavarli le mani, e prendo la teglia, questi sono i panini, si sì, questi sono i panini che panini rilassati. Rilassati. adesso vi faccio vedere le video ricette le trovate sul canale YouTube Cucine Come Graziella ed iscrivetevi, le potete vedere di là. Le dosi sono nel link, apritelo e c'è tutto a spiegare. Se volete vedere le video ricette andate su canale youtube uscite cioè come Graziella oppure sul ed sito ed iscrivetevi ah, o anche sul sito ok ora questi sono i panni idealizzati li prendiamo e li mettiamo in una teglia c'è qualcuno che chiede se si possono lasciare vuoti ovvio sì, sì, sì. Certo, certo si si si certo che si possono una... lasciare vuoti si sì. li mettiamo a rilievitare per un'altra oretta circa fate sempre la prova del dito quando sono lievitati, quando toccandoli col dito, vedete, a me rimane ancora l'impronta, perché non sono lievitati, se fossero lievitati, toccandoli col dito, l'impronta salirebbe subito in superficie, perché c'è l'aria della lievitazione dentro, ora, noi facciamo finta che sono lievitati, quindi, prima lievitazione, prima lievitazione, ciocola, Così. Prima lievitazione. questo è l'impasto che abbiamo fatto adesso, prima sì. lievitazione qui, lo suo modo? Deve qua raddoppiare tante. allora io questi sì, fatti credo un paio d'ore due o tre ore dipende anche dalla quantità di lievito che metterete Dalla de... temperatura ambiente Deve, temperatura da vita... tanti Deve raddoppiare non lo sono un altro suggerimento Ti se avete provare. una ciotola eh, di plastica quadrata dai bordi eh, quadrati come si dice dai bordi ne, eh, squadrati. squadrati così Mettete il vostro impasto dentro <ride> e livellatelo bene prendete un pennarello e fate un segno in modo che voi vi accorgete quando l'impasto è raddoppiato ok? in questo caso, cioè si vede quando l'impasto è, è pronto, perché diventa una bella una bella palla, bella gonfia gonfia, ok? allora, facciamo finta che questo qui siano già lievitati. Seconda lievitazione, facciamo che sono già lievitati, che facciamo? Spennelliamo con dell'uovo, con del tuorlo, se volete che questi panini siano vegani, totalmente vegani, aspetta, fammi, fammi, fammi finire di parlare, se volete che questi panini siano totalmente vegani e senza ripieno, non spennellate con il tuorlo. Passate sopra un pochettino di olio prima di infornare e basta. Per i vegani? Eh, per i vegani. Solo per i vegani, perché questo pane è totalmente vegano, perché non contiene niente di origine animale. Mm. Invece se mettete il tuorlo dell'uovo, no, non è più vegano. Diventa vegetariano. Diventa vegetariano. Però voglio dire, per i vegani non mettete l'uovo ed è totalmente vegano. Cotono tono, diventa normale. Eh? tono diventa normale. Eh? diventa, diventa, diventa è normale. E diventa normale, diventa normale. Sì. Però vuoti li potete fare tranquillamente con... Vuoti, stai tranquillo. Li spennellate con il tuorlo, così. E andate a mettere, se, se, se volete mettere, dei semini. Io ho i semi di vino e ci metto i semi di vino. Ho qualche seme di girasole e qualche seme di zucca. Così, magari misti, vedete voi quello che, che preferite anche niente, anche solamente con un, il tuorlo d'uovo. Questi sono già. Facciamo, abbiamo detto che facciamo finta che sono già lievitati. Quindi in questo momento andrebbero in forno se fossero lievitati. Veramente. Questo è il risultato dei panini cotti. Che ora vi faccio vedere, ora prendo un coltello. E li tagliamo però voglio togliere questa cosa che sta qui che non mi piace. Ecco, vi faccio vedere subito l'interno. Questo ho il puffilato qua. Allora, innanzitutto guardate come sono soffici. Non mi piace maneggiare il cibo, però ve lo devo far vedere sono proprio sofficissimi e ora uno lo tagliamo questo è con pomodori secchi tonno e capperi si vede bene vero? Sì. ok? Sì. lo lascio qui e questo è tutto c'è qualche domanda? si possono fare dolci? si, sì, questi panini si possono fare dolci e anche aggiungere le gocce di cioccolato invece di mettere solamente due cucchiaini di zucchero mettete 50 g di zucchero tranquillamente e aggiungete anche le gocce di cioccolato le gocce di cioccolato quando dal momento della seconda lievitazione, quando andate a pirlare il panino quindi quando andate a fare il panino sul, sul piano da lavoro Qual è il momento in cui aggiungere le gocce di cioccolato, cioè quando questo è lievitato lo trasferite sul piano da lavoro, aggiungete le gocce di cioccolato e poi perlate i vanini e li mettete a lievitare. Sono veramente buoni. Eh, temperatura del forno? Allora, la cottura viene in forno eh, statico o ventilato a 180 gradi per circa 20-25 minuti, dipende dal forno. Questi sono ottimi per fare il buffet, per fare le feste di compleanno, li potete congelare e uscirvi la sera prima per il mattino dopo. Si conservano morbidissimi per due o tre giorni perché non contengono le uova all'interno. Infatti, guardate come sono! Guardate, sono proprio sofficissime Sono morbidi, morbidi, morbidi e rimangono morbidi per due giorni. Naturalmente, li dovete anche conservare bene quindi o nelle tussine di plastica oppure in un contenitore in vetro chiusi ermeticamente. Non devono prendere. Anche. Non devono stare all'aperto. Ah, diciori si possono congelare. Sì, si possono congelare. Come? Le bustine. Nei sacchetti, nelle bustine. A seconda della vostra necessità, se sapete che il giorno dopo me ne servono tre, mettete in un sacchetto tre panini e il giorno dopo, la sera prima, li uscite dal freezer e li fate scongelare a temperatura ambiente. e La mattina dopo sono come appena usciti dal forno. Dove troviamo la videoricetta? Allora, le videoricette le trovate sul mio canale YouTube Quale? Come? Cucina Come Graziella Iscrivetevi Così vedrete tutte le ricette Il, Le dosi ingredienti? La è nel link sopra, nel post, sulla diretta Il sito? Il sito, ormai sito lo sapete bene visto che, sia, visto che ci siamo abbiamo finito subito Abbiamo finito presto, vi spiego come cercare le ricette sul sito, perché vedo che eh, siete, avete difficoltà a trovare le ricette. Allora, così come fate con tutti gli altri food blogger, uno, basta andare su Google e scrivere focaccia di cucina come Graziella e vi esce la ricetta della focaccia. Se voi volete, andate direttamente su www.cucinacomegrazielarafaele.it, ma non serve neanche scrivere www. Scrivete solamente Raffaele. Vi esce la schermata del sito. Cliccate soltanto. In altra. alto cliccate. In alto a destra c'è una piccola lentina bianca, cioè una lente di ingrandimento. Ricerca è qua a sinistra. Come quella di, di Google, identica. Mm. Cliccate sulla lente di ingrandimento e mettete una parola chiave. Che cosa cercate? Focaccia? Scrivete focaccia. Cercate le ricerche, una ah, ricetta no. con i carciofi? Scrivete carciofi. E vi usciranno tutte le ricette che contengono i carciofi. Così siete indipendenti e non state col timore di dovermi chiedere la ricetta che io poi magari non posso darvela nell'istante in cui a voi serve. E così magari mi dà un messaggio. Sfoglia il sito. Ma rimane sfogliere il il sito. Non succede ok? Penso che il tessito, cioè, è chiaro, vero? Ci sono parecchie ricette. Sì, e poi c'è anche il mio gruppo. Per chi vuole essere ancora più vicino a noi, si può iscrivere nel mio gruppo Facebook che si chiama sempre Cucina con me, Graziella. Fra parentesi il gruppo adesso è una bella famiglia si è formata una bella famiglia nessuno giudica nessuno potete pubblicare tranquillamente potete postare le, quello, vostre le vostre ricette. preparate Sì. va bene con ciò che preparate Sì, potete postare qualsiasi cosa voi prepariate, anche le ricette di casa vostra sono benvenute anzi sono quelle che noi eh, cerchiamo maggiormente cotti i panini si possono congelare sì, cotti, si anche cotte, anche anche cotti, anche cotti si sì, si sì, si si congelano cioè, oltre così adesso voi li mettete su un vassoio li mettete in freezer, li fate congelare, una volta congelati li prendete e li mettete nei sacchetti e li tenete in freezer, si conservano fino a due mesi ah, a se necessità si crudi o a cotti? no, solo cotti ah, solo cotti Sì, solo, crudi no. non si congelano ah, ah. no, no, no, solo cotti solo cotti Sì. a necessità andate nel sacchetto, prendete i panini che vi servono, che dovete scongelare e li, fate, li uscite la sera prima li fate scongelare a temperatura ambiente per il mattino dopo basta sì. va bene oh. ci ricordi le dosi della, di questa ricetta sono sempre nel link sopra nel post comunque ho utilizzato farina patate fredde bollite con la buccia mi raccomando non le bollite senza buccia altrimenti assorbono troppa acqua Ah, il peso delle patate da bollito se io scrivo 150 grammi di patate, sono 150 grammi di patate bollite, fredde. Okay? ok? Quindi, farina, patate bollite, fredde... No, non col terreno vicino. No? La, con la terra vicino. No, neanche con la cuccia. <ride> Va bene. Patate bollite, fredde e schiacciate. con ecco lo schiacciapatate. Quindi patate, farina e le uniamo. Il sale... A proposito delle patate, se <ride> sono cimate... Che si fa? Cimate. Le patate cimate? Che succede? Allora. Che si tolgono invece. Dipende da, quando, da che tipo di cimatura. Non so nemmeno se si dice così in italiano. Si, si. Patate cimate, se hanno i germogli. Fammi parlare in italiano tu. È il se hanno i germogli. Lo usate, re... usate come. Come abbellimento? Là, no. Se è piccolino il germoglio. per potete eh? Ma se il germoglio è. È grande e lungo no è meglio non utilizzarlo e soprattutto occhio a non utilizzare le patate verdi perché contemplano la solanina e sono velenose questo sì. cioè. ok sì. basta così quindi per la conservazione delle patate le, le patate si conservano no. in luogo buio e al coperto perché se prendono il sole no. se, cioè se prendono no. la no. luce no. cioè naturalmente, Quindi, un, panno sopra... un panno sopra al buio, Vabbè. magari in una cantina, in una stanza chiusa, e non so come dire, così si sì, funziona, sì, sì. va bene? Ok? Sì. Beh, chiedo scusa se prima ho fatto quella piccola parentesi, però voglio dire sono stanno diventando veramente troppi casi in cui uh, sto vedendo troppe persone che magari non lo so Vabbè, sarà vanno, vanno, vanno fuori tema sarà cioè, la quarantena come... sarà... Non, non, si, non si capisce io stamattina ho finito di discutere con una signora che diceva che i miei panzerotti pugliesi che ho pubblicato non sono pugliesi perché io ci avevo aggiunto il capocollo di Martina sono stata un'ora a spiegarmi con la cartina geografica alle mani che Martina Franca è in Puglia provincia di Taranto no perché i panzerotti pugliesi sono solo quelli di Bari e Martina Franca che cosa è, non è in Puglia? Io non ho detto i panzerotti baresi, ho detto i panzerotti bulli. Eh, Questo è giusto per spiegarti, la, crit la critica costruttiva, mm. si ma può la critica fare. costruttiva tutti quanti l'accettiamo, no, no, sì. però non si no, può no, sentire no, che no, uno no, no. che viene in casa mia, non sto parlando solo di me. Per esempio, l'altra volta un signore mi ha scritto: Io non voglio vedere la faccia tua, io voglio vedere cosa stai facendo. Se tu non vuoi vedere la faccia mia, semplicemente scorri col dito e vai altrove. Voglio dire, ci sono modi e modi di dire le cose. Vabbè, sono diretta, no? cioè, ah. questo è il bello della eh, diretta so. così, non sì, è così sicuramente però, sono ogni tanto eh, bisogna dire queste cose perché non è giusto trattarci così perché stiamo facendo un servizio per voi, non è solo per noi. Vabbè, il monta ah, I montaggi sono neutri, se fanno il montaggio e eh, basta. Eh sì, eh, ma invece, eh, invece la diretta c'è interazione. Di eh. C'è interazione. interazione, però sempre nel. Ovviamente con errori. Sì. No? Certo. Così come possiamo sbagliare noi, prendetevi conto che a volte sbagliate anche voi. Tutto qui, noi food blogger siamo brave, ok? Sì. Va bene? iscrivetevi iscrivetevi iscrivetevi, iscrivetevi, iscrivetevi, iscrivetevi a reto, a, noi al vi canale youtube per proposito della prossima diretta stavo pensando iscrivendovi si sbloccano delle funzioni sì, sì, delle funzioni che mi permettono cioè, di possiamo, vedere più eh. video anche la storia della stellina che io l'altra volta mi sono arrabbiata perché pensavo fosse chissà che cosa no. non è niente di grave è solamente un piccolo aiuto che date alle food blogger per rendere i video più visibili a tutti tutto qui ok io certe volte mi inalbero perché non voglio che voi spendiate soldi e che poi io venga accusata di approfittarmi di voi e non voglio assolutamente quindi stavo dicendo per venerdì volevo fare una diretta con un primo piatto Suggeritemi voi un piatto che posso preparare anche sotto qui o magari mandatemi un messaggio in privato oppure faccio un post ditemi voi io voglio fare un primo piatto di mattina quindi perché basta impastare, sempre impastare, sempre farina, sempre farina basta Vediamo di fare un primo piatto, ok? Quindi ci vediamo venerdì, poi vi avviso io in anticipo. Ah, ven venerdì c'è l'altra... Sì, c'è l'altra eh? mercoledì già. Mercoledì, quindi venerdì mattina. Ah, c'è un'altra video, sì, video... Vorrei fare una diretta con un primo, ah, un primo sì, piatto. Un primo piatto di stagione. Vediamo, scatenatevi voi, ditemi voi quello che volete che io prepari. Io volevo fare un primo piatto con gli asparagi, vediamo se eh voi... Sì. Qui... Vi piace. Pascarci o fare novelle. O con le fave novelle, di asparagi, adesso vediamo, no, sì. è no, interessante, interessante. Interessante, interessante. Ok. Possiamo sì. salutare? Sì. Ok? Va bene. Allora, ci vediamo venerdì, vi avviso in anticipo io prima. Mi raccomando, se vi è piaciuta la diretta, condividetela così. Allora, abbiamo la nostra famiglia. Sto anche vedendo patate reseccolte. Mi sa che la già avevamo fatta. Uh, uh, no, la taglia di patate di seccozza, se non l'abbiamo fatta. Però, con penso, i carciofi, l'abbiamo fatta con i carciofi. Cercatela su YouTube. Però penso che la prossima settimana ci sacrificheremo perché né io né il regista mangiamo le cozze. Vabbè, le fanno tutte. Patate e sercorse l'hanno fatta anche No, no, io la voglio fare perché... Ti certo, prego. la faremo. Ma, cioè. No, la faremo. Faremo il video proprio di Patate e perché Me la stanno chiedendo in tanto. Dai, pure no. il comico si sono messo a fare Patate e sercorse. E c'è Moodle. No, dai. Allora, facciamo la prossima settimana. La faremo, la faremo. Sì, patate, risa, sì. oh. Ok. Si sono messi a fare... Va bene? Basta, non facciamo oggi no, proprio no, la no, polemica, no, no, proprio lo stato puro. No, no. Dai, basta così. Allora, ci vediamo venerdì, vi avviso io in anticipo, così vi dico anche che cosa prepariamo. Va bene? Ciao a tutte e buona serata. Mi raccomando, fate i panini e pubblicateli o sotto la diretta oppure in privato, poi li pubblicherò io sulla pagina. Ciao a tutti, buona serata. Ciao Mattias! Ciao! Ciao, alla prossima! Ciao! Ciao. Oh.